Pace e bene, cari fratelli e sorelle. Ben trovati! In questa ventiduesima domenica incontriamo un testo profondo, serio, che ci presenta dapprima il rimprovero che Gesù fa a Pietro. Quindi le condizioni per seguire Gesù. Potremmo dire che da una parte ci dice quanto sia importante capire chi sia Gesù e la salvezza che egli ci porta, dall'altra ci dice che però ciò non basta perché la nostra vita cambi è necessario seguirlo. Vediamo un po'. Se ricordate, domenica scorsa Gesù ha chiesto dapprima ai suoi discepoli chi la gente dice che egli sia. Pietro riconosce Gesù come il Cristo e il figlio di Dio. Dopo essere stato riconosciuto, potremmo dire che Gesù gioca a carte scoperte, mostra che il Cristo, il figlio del Dio vivente, non è quello che pensiamo noi e annunzia per la prima volta la sua passione. Siamo ad un momento di svolta nel Vangelo. Gesù sta formando i suoi discepoli e noi. Arrivati a questo punto, si tratta ora di capire che tipo di Messia è, quale sia la salvezza che Egli è venuto a portarci. Gesù dice che è necessario che egli patisca, egli deve patire, attraversare la passione morte per poi risorgere il terzo giorno. Sì, Gesù deve patire, ma non perché Dio gode nel veder soffrire suo figlio, così come si diverte a mandarci croci e, e sofferenze. No, Gesù deve patire, è necessario che, per salvarci, si doni fino in fondo. Sì, l'amore è passione, fa patire, fa sentire come proprio il bene e il male dell'amato, donandosi sempre e comunque adesso. È necessario che Gesù muoia per noi. Perché? Perché si riveli chi è Dio e chi siamo noi. Dio è amore infinito per noi e noi siamo infinitamente amati da Lui. È solo la passione che ci rivela che non dobbiamo aver paura di Dio, che Lui ci è fedele sempre fino in fondo, che è sempre solo amore e che possiamo fidarci di Lui, che vale la pena, anzi, fidarci di Lui. Pietro, però, non comprende tutto ciò. Sente l'annunzio di Gesù, della sua passione ormai imminente, e non ci sta. Affettivamente possiamo anche capirlo. Un amico non vorrebbe mai che l'amico debba soffrire. Ma nella reazione di Pietro c'è qualcosa di più serio. Ci svela la lontananza che c'è tra il nostro modo di pensare il pensiero di Dio. Pietro prenderà da parte Gesù e lo rimproverà duramente. Pensate che Matteo usa lo stesso verbo utilizzato per gli esorcismi di Gesù. Quando Gesù sgrida il diavolo, cioè secondo Pietro Gesù l'ha sparata proprio grossa, è quasi indemoniato, ma non sia mai che tu debba soffrire, ma che ne sarebbe del Cristo e del Dio vivente se, se tu fossi un perdente?» Ma come? Tu sei il Messia, il figlio di Dio, Dio è con te e dovresti soffrire e patire, ma non sia mai. Eh, se Dio è con te, non permetterà che ti succeda nulla, sarai vincente in tutto. Il rimprovero che Gesù fa a Pietro ci fa intuire la gravità di questo ragionamento. Gesù si volta, lo guarda e si rivolge con grande fermezza a Pietro. Anzitutto gli intima di mettersi dietro. Pietro si era messo davanti per condurlo a fare la propria volontà. Gesù non lo respinge lontano ma gli dice mettiti dietro, lo rimette nella giusta posizione. Vedete quante volte nella nostra vita facciamo lo stesso. La nostra preghiera non è più umile richiesta, non è più abbandono fiducioso o desiderio di ascolto di Dio ma in fondo in fondo è pretesa che Dio faccia quel che noi vogliamo e se non lo fa Piantiamo i piedi come bambini capricciosi. Allora Gesù lo rimette al suo posto e gli ricorda a Pietro, sei tu che devi seguire me, non sono io che devo seguire te. Dio non deve benedire tutte le nostre iniziative e far tutto ciò che vogliamo. Siamo noi che dobbiamo seguire Lui, è Lui che salva noi. La salvezza vera non è che Dio faccia ciò che chiediamo noi, ma è che noi accogliamo e seguiamo Lui. Allora gli dice mettiti dietro di me e lo chiama addirittura Satana dicendogli che gli è di scandalo, gli è di intralcio. Perché? Perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Pietro ha il pensiero ingarbugliato, potremmo dire imbrogliato dal nemico. Pietro pensa a preservare Gesù, all'autoconservazione di Gesù, invita Gesù a pensare a sé, potremmo dire a seguire una via di gloria. Dio invece ragiona secondo la categoria dell'amore, del dono totale. Cerchiamo di capire meglio qual è l'inganno nel quale cade Pietro. Riguarda una certa idea di Dio e quindi della salvezza che Gesù è venuto a portarci. Partiamo dall'idea di Dio. Dio che cosa è per Pietro? Dio è qualcuno che non deve permettere che tu nella vita debba soffrire, attraversare nulla di doloroso. Potremmo dire che Dio è ridotto all'assicurazione contro gli infortuni, al divino risolutore di problemi, anzi, al divin preservatore dai problemi. Cioè, se tu gli sei alleato, tutto ti andrà bene nella vita. C'è una forma di predicazione, ancora in voga, soprattutto tra i cristiani evangelici, che ti propone la bellezza del vivere in grazia di Dio nei termini di benedizione. È una benedizione molto materiale, salute, soldi e benessere a volontà. A volte la sottile tentazione di pensare a Dio e al rapporto con Lui in questi termini viene smascherata nei momenti di difficoltà, quando la vita ti presenta cose inattese, dolorose, e allora sale un'invocazione, quasi un lamento. Ma perché proprio a me? Ma come io che cerco di fare il bravo, di pregare, mi ritrovo ad attraversare certe cose? Ed ecco quindi dei sillogismi tremendi della serie «Se tu mi amassi, non permetteresti certe cose, allora o non mi ami o non ci sei». La domanda sorge spontanea. È Dio che non ci ama e non c'è? Oppure siamo noi che non ci fidiamo ancora fino in fondo di Lui? Che cosa consegue a questa idea? Quale sarebbe la salvezza che Gesù viene a portarci? Il punto qual è, miei cari? che Gesù è venuto a salvarci, sì, ma da che cosa? Dai problemi di salute, dai problemi economici? No, miei cari, Gesù è venuto a salvarci da qualcosa di più serio, dal male profondo che abita in noi, dal peccato, da quella tendenza all'egoismo, da quell'inclinazione verso il male che ci porta a essere fatti per il bene, al desiderare l'amore, ma a non riuscire fino in fondo a compierlo, all'essere incastrati in quella tendenza a vivere per noi stessi che ci impedisce di donarci fino in fondo. Gesù è venuto a salvarci dalla paura che abbiamo di Dio, che ci porta a vederlo come qualcuno lontano, nemico della nostra felicità, carceriere della nostra libertà. È venuto a rivelarci il volto di Dio che ci ama e ci offre la comunione di vita con sé, l'eternità, la capacità di amare come Lui e attraversare con Lui anche le cose più serie della vita. Questa è la salvezza, miei cari, salvezza dalla morte, dalla paura della morte, dal mio egoismo. Qui c'è qualcosa di molto più grande. È vero, noi a volte nella vita attraversiamo delle cose difficili. È chiaro, è giusto chiedere al Signore che ci aiuti in determinate malattie, che ci sostenga e ci liberi da difficoltà economiche. È chiaro che il Signore ha a cuore tutte le dimensioni della nostra vita, ma vedete, a volte certe cose è necessario affrontarle. Se Dio ci togliesse tutto all'istante come noi vorremmo, non ci amerebbe fino in fondo. Perché? Perché impedirebbe la nostra maturazione. Ci impedirebbe di incontrare Lui nelle difficoltà, di maturare proprio in quelle prove, di purificare i nostri cuori. Ci toglierebbe l'occasione bellissima che abbiamo di crescere nella fiducia in Lui e nell'amore, di diventare uomini e donne maturi, santi. In fondo, miei cari, ciò che fa profondamente soffrire il nostro cuore non è tanto la difficoltà o la prova che affrontiamo quanto piuttosto il fatto di viverla senza senso, senza una direzione o il senso profondo di abbandono e solitudine che sperimentiamo in quelle prove. Altro è viverle da soli, con questi sentimenti negativi, Altro è viverle con Cristo, illuminati dallo Spirito, con la luce del Vangelo, capace di rischiarare anche le tenebre più profonde. Qui non si tratta di sapere delle cose, ma di seguire una persona, di obbedire a Lui. Ecco perché Gesù subito dopo dice «Chi vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua». Qui c'è qualcosa di serio, rinnegare se stessi, cioè smetterla di metterci al centro, vivere per noi stessi e seguire qualcun altro. Il termine rinnegarsi implica che qualcosa che fino a ieri si è affermato, si è ritenuto valido, ora lo si mette in discussione, non lo si crede più, cioè smetterla di seguire sempre e solo la mia testa e imparare a lasciarmi guidare da qualcun altro smetterla di volermi salvare a modo mio e lasciarmi salvare da Dio, rinnegare tutte quelle idee, quei modi di fare, sbagliati, egoistici, distorti, rinnegarmi per ritrovarmi, potremmo dire. E subito dopo il Signore ci dice, chi vorrà salvare la propria vita la perderà, chi la perderà per me, per il Vangelo, la ritroverà. Cioè, come a dire, se impari a seguire lui e impari a vivere secondo la logica dell'amore e la smetti di vivere per il tuo tornaconto egoistico, ti ritrovi davvero. Il grande rischio per tanti, e concludo, è quello di pensare, di sapere già chi sia Gesù, ma non seguirlo, rimanere ancorati al nostro egoismo, vivere essenzialmente per se stessi, non lasciarsi scomodare troppo dal Vangelo, uguale? La vita non cambia, non entri nella pienezza di vita, non lasci che Dio rinnovi fino in fondo la tua vita. Chiediamo la grazia allora di accogliere la lieta notizia che ci arriva da questo Vangelo, di non aver paura di perdere la nostra vita per seguire Cristo, nelle piccole come nelle grandi scelte di ogni giorno. Solo Lui è capace di portarci a pienezza, solo Lui ci offre la comunione con sé, Solo Lui ci offre la vita eterna, immortale, illimitata, una vita piena, redenta, nuova. Che il Buon Dio vi benedica a tutti. Pace e bene.